Bene, innanzitutto voi consentirete di manifestare il mio sincero apprezzamento per questa iniziativa, di esprimere il mio grazie personale al Presidente della Fondazione, Gianvito Mastroleo, per avermi incaricato di aprire questa sessione e di dire al tempo, essendo in qualche misura la prima occasione nella quale da componente dell'Assemblea della Fondazione ho la possibilità di esprimere un contributo, che sia nella sistematica attività di Gianvito e della Fondazione, sia orora nella illustrazione e ricostruzione storico-critica che abbiamo ascoltato da parte di Valdo Spini, noi dobbiamo essere grati perché ci restituisce, ci fa riscoprire la grandezza di un patrimonio come quello del socialismo e del socialismo democratico. E al cospetto di questa grandezza che magari si può superare qualche elemento di pessimismo sui tempi che viviamo. E quindi io stavo confidando ad Onofri introna che per quelli che, pur provenendo da ispirazioni diverse, ma che si ispirano a quel patrimonio e che oggi non abitano una forma politica adeguata ai tempi, occasioni come queste sono veramente molto importanti. Vorrei dire due o tre concetti, prima di passare la parola al moderatore e ai nostri relatori relativamente all'ambizione di questo programma, un manifesto del XXI secolo che può prendere le mosse, come è sempre avvenuto nei tornanti della storia, da un nuovo pensiero un nuovo pensiero che legge e interpreta il mondo di oggi un pensiero che ci viene proposto da qualche decennio ma ci viene proposto da una sfera di economisti di sinistra, ci viene proposto da un campo intellettuale che non disarma, ma che non ha ancora la sua traduzione nella forma politica coerente. Perché nel secolo scorso il pensiero ha trovato poi sempre la sua traduzione politica oggi è ancora sospeso e il pensiero è un pensiero critico di quella che possiamo, adottando la definizione universale di Prodi nei confronti della globalizzazione senza disciplina questo pensiero relativamente ai risvolti non positivi della liberalizzazione dei commerci, dei beni, non è stato interpretato per tempo dalla politica. Se posso testimoniare, argomentare quella che considero un'epoca di crisi di un modello, io lo attribuisco innanzitutto al fascino esagerato che nella famiglia socialista ha eh, avuto appunto l'idea delle sorti magnifiche e progressive della globalizzazione. Se com, come ha fatto anche per un accenno Spini la domanda è dopo la caduta del muro di Berlino e il crollo di un altro sistema perché naturaliter non si è affermata la componente che ha vinto storicamente sul comunismo statale? Se la domanda è questa, la mia modesta risposta è perché quei valori, quella regolazione che aveva fatto le fortune della sinistra nel mondo e che aveva coniugato mercato e fini sociali, non ha colto che la dimensione nazionale era letteralmente spiazzata dalla nuova dimensione del capitalismo finanziario e che senza questo adeguamento della forma politica all'economia sovranazionale si andava incontro solo ai risultati, agli esiti negativi della globalizzazione senza disciplina eserciti di riserva di manodopera che le delocalizzazioni spostano da un paese all'altro e che mettono in dubbio anche le sicurezze, le protezioni sociali della stessa classe operaia, dei lavoratori dipendenti, insieme alla diversificazione dell'universo sociale che la tecnologia propone. E dunque io penso per esempio che una delle occasioni mancate per affermare dopo la crisi del, del, de, dei paesi dell'est eh, quelle idee di cui abbiamo ascoltato ora la loro vitalità e quando al governo dell'Unione Europea c'erano 13 paesi di guida socialista su 15 le cui politiche sono rimaste sostanzialmente in ambito nazionale primo elemento di mia riflessione secondo noi abbiamo vissuto, eh, personalmente proprio in modo diretto, come una vittoria storica della democrazia il processo di allargamento ai paesi dell'est, come unico esempio di democrazia sovranazionale e non abbiamo colto in tempo che questa estensione per contagio, per contagio delle forme democratiche, eh, elezioni, diritto di parola, eccetera, doveva essere accompagnata da un'altra funzione che, la, la, diciamo, il pensiero e l'azione la, socialista aveva coniugato, la regolazione dei processi di accumulazione la destinazione del, del, del, del, della ricchezza accumulata. Perché siccome questa, con la crisi fiscale dello Stato nazionale, non poteva più avvenire in un ambito nazionale, la famiglia socialista ha esitato a porre il problema di una riforma dell'Unione Europea che assumesse a livello sovranazionale nuovi compiti e nuovi fini non posso dilungarmi oltre perché travalicherei il compito che mi è stato assegnato ma io penso che questo rimane ancora davanti a noi la vitalità di quelle idee può essere rilanciata oggi che si assiste all'illusione all ottica del superamento destra sinistra per riproporre la coppia sovranismo e globalizzazione noi possiamo interpretare secondo me nuovamente quei bisogni se esercitiamo una funzione soprattutto a livello di riforma dell'Unione Europea e se quella funzione restituisce identità e forza attrattiva a quei valori naturalmente e chiudo io penso anche che quando si dice riforma dell'Unione Europea si deve superare l'ottica eurocentrica in un mondo globale che ha spostato gli assi di riferimento e quando si dice questo si deve andare oltre la geometria istituzionale si parla di doppia velocità, si parla di sovranità condivisa per legare strettamente grandi obiettivi che parlano alla condizione reale uno di questi è, diciamo così, la bussola della sostenibilità la sostenibilità nell'impatto ambientale di, certi, di certe attività industriali ed umane la sostenibilità come principio di benessere e di convivenza comunitaria e l'altra cosa secondo me importante e fondamentale naturalmente ve ne sono altre ma io a questo credo molto è che se questo manifesto ha un destino questo destino e nel fatto che divengono protagonisti di queste nuove idee o di queste idee rinnovate le nuove generazioni, le nuove generazioni che la rivoluzione tecnologica, la disoccupazione della robotica tende a marginalizzare, a deprivare del loro destino per l'appunto. E quindi qui, diciamo, torna in termini assolutamente nuovi il tema del lavoro come dignità della persona. Perché bisogna misurarsi con un tasso di disoccupazione che la tecnologia propone e che non sempre la riconversione dell'economia riuscirà ad assorbire. Ma già che anche da qui nasce la necessità dell'intervento pubblico, perché devi creare lavoro con un investimento selettivo. Ho letto una recensione all'ultimo libro di Mazzuccato ruolo pubblico da reclamare ma per investimenti selettivi non si può dire solo piccola e media impresa perché sono il motore per esempio dell'economia italiana se l'investimento pubblico non viene finalizzato ad imprese che accettano la sfida dell'innovazione di creazione di valore aggiunto quindi diciamo Certo l'intervento pubblico ad alimentare i meccanismi della produzione, dell'accumulazione, della ricchezza, ma se c'è un margine di perdenti che non avranno ancora opportunità e che riclamano un tipo di intervento pubblico complementare, anche qui la crisi fiscale degli stati nazionali presuppone la condivisione di questo intervento pubblico a livello sovranazionale. Penso che questa sia la prospettiva Ineluttabile, se vogliamo che quella combinazione di tensione verso l'uguaglianza e fine della libertà dell'individuo possa essere inverata anche nel XX secolo. Mi taccio e passo la, la parola al nostro moderatore. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto, lo diceva il presidente Mastro Leo nella sua introduzione, questa. La tavola rotonda si pone in un rapporto di continuità con la relazione articolata, brillante, come sempre, stimolante eh, che Valdo Spini ci ha tenuto sulla storia, su un pezzo importante di storia della tradizione socialista del nostro paese, ma Valdo ha avuto, come sempre, anche la capacità di proiettare questa analisi storica dentro un orizzonte dinamico, in una dimensione processuale, e quindi ha già egli posto sul tavolo alcuni temi che appunto i presenti attorno a questo tavolo non possono non raccogliere. E allora il mio è un compito molto limitato, dovrò svolgere purtroppo una funzione antipatica, quella di contenere i tempi, una funzione fondamentalmente repressiva perché a mia volta la regia mi ha dato un target orario molto definito, però credo che sia doveroso innanzitutto procedere ad una presentazione degli interventori. Eh, Enzo Lavarra si è già presentato da solo, eh, lo conosciamo tutti, è stato nostro europarlamentare, e in qualche modo le cose che ha detto sono al tempo stesso un'introduzione, ma per certi versi anche una sorta di conclusione, sia pure anticipata, dell'oggetto di questa tavola rotonda. Eh, il professor Salvatore Biasco. È, ehm, credo noto a noi studiosi per i numerosissimi eh, libri che ha scritto su tematiche di carattere economico, ma eh, questa è un po' una sua peculiarità, una peculiarità che appartiene alla migliore tradizione degli economisti, ma che da ultimo sembra essersi un po' persa la capacità di andare al di là del suo specialismo per intrecciare l'analisi economica con l'analisi dei processi sociali e anche diciamo, delle dinamiche politiche che interagiscono sui fatti economici eh, è stato presidente della, nella tredicesima legislatura della commissione bicamerale per le riforme fiscali non cito tutta la sua bibliografia se no il tempo Già sarebbe esaurito, mi piace ricordare soltanto l'ultimo testo, almeno l'ultimo che io ho letto del collega Biasco, Regole, Stato ed Eguaglianza, che ha un sottotitolo particolarmente significativo, la posta in gioco nella cultura della sinistra e del nuovo capitalismo. Michael Brown credo che sia noto ai più se non altro perché è spesso ospite di interventore di eh, accorsate trasmissioni televisive da ultimo l'abbiamo visto l'altra sera dalla Grubera a otto e mezzo che... non c'eri tu. tu allora ospite comunque di trasmissioni televisive nelle quali ha illustrato le dimensioni e i problemi diciamo, del rapporto tra la socialdemocrazia europea, in particolare la socialdemocrazia tedesca, oltre ad essere un osservatore attento delle cose italiane. Anche di Michael Brown mi piace citare l'ultimo suo libro, Mutti, Angela Merkel spiegata agli italiani, edito dalla terza. E infine, last but not least, il mio vecchio amico Mario Fistetti, Mario per gli amici perché ha l'Anagrafe Francesco, eh, il quale eh, è, credo, noto alla platea, se non altro per essere eh, da molto tempo eh, ordinario di filosofia nella nostra Università di Bari, ma soprattutto per essere un osservatore attento di cose politiche e soprattutto un pensatore originale, se non altro abbiamo in comune un pezzo di storia sia accademica e sia di militanza politica ecco detto questo io direi senz'altro di entrare in medias res e lo farei partendo da un'osservazione eh, lo richiamava poc'anzi Enzo, alla metà degli anni 90 in Europa i partiti socialisti, socialdemocratici laburisti erano al governo in 13 paesi su 15 eh, a distanza di un ventennio o poco più, noi ci troviamo invece di fronte ad una situazione tale per cui il partito socialista francese, ma anche il partito socialista olandese, è ridotto a poco più che un ruolo di testimonianza dal punto di vista numerico. Il Partito Socialista Greco, il Partito Socialista Spagnolo sono fortemente ridimensionati a vantaggio di altri soggetti che hanno occupato la sinistra della scena politica, da Siriza in Grecia a Podemos in Spagna. La stessa socialdemocrazia tedesca è in una posizione sì di governo, ma diciamo sostanzialmente in una posizione diciamo, di collaborazione subalterna rispetto a alla politica della Merkel il laburismo inglese nonostante la ripresa di Corbyn non è certamente più almeno finora una forza capace di modificare di riprendere il governo del paese e allora ecco, una prima domanda secondo me, una prima riflessione che si impone è questa, che cosa è accaduto nel corso di questi ultimi vent'anni per far sì che la, il sole del socialismo da aver disegnato una traiettoria ascendente in qualche modo rischio perlomeno dall'impressione di essersi avviato nella sua fase discendente in una sorta di fase crepuscolare è soltanto un esito del destino cinico e baro oppure vi è come io ritengo vi sia qualcosa di ben più sostanziale alla base di questa traiettoria traiettoria negativa col consenso dei presenti chiederei al professor Biasco di avviare questa riflessione mm, facciamo una decina di minuti per interventi e poi magari una breve replica perché dobbiamo chiudere, mi viene detto entro le 20:30. bene il eh, presidente eh, eh. è più generoso prima di tutto io vorrei ringraziare per essere qui e ringraziare soprattutto Gianvito Mastro Leo perché insomma è l'animatore di, di, di, di confronti e di una riflessione che tiene in vita diciamo, una, un pensiero critico, una domanda e via discorrendo. E parto penso strettamente dalla domanda che mi è stata fatta. Che cosa è successo? Eh, Ovviamente è un misto di condizioni oggettive e di cedimento diciamo, elaborativo, intellettuale. Le condizioni oggettive hanno tutte remato contro la sinistra, lo sfrangiamento della società, il uh, dominio della finanza, il, la frantumazione del lavoro. No? il decentramento la tecnologia che in qualche modo ha ridotto numericamente e ha cambiato qualitativamente ha differenziato il lavoro all'interno è mutato la soggettività delle persone verso un maggiore individualismo e proprio però di fronte a questo mutamento la sinistra non è riuscita a dare una interpretazione, ha avuto un'interpretazione, diciamo, a destra, una rappresentazione a destra, non ha avuto una rappresentazione a sinistra. Poco a poco, secondo me, la sinistra si è convinta, sia nel nostro paese come in altri, che. La critica liberale in qualche modo, in qualche punto, coglieva nel senso eccessiva burocratizzazione, inefficienza della macchina pubblica. Ovviamente c'è stato uno sparo ad alzo zero su piccole verità. E La sinistra non è riuscita a distinguere, a distinguere ciò che doveva una sua capacità di, di, di, di uh, chiamiamolo, ammodernamento, di venire a termini con i mutamenti della situazione, con la resistenza culturale. Io dico che ci poteva essere anche la necessità di qualche liberalizzazione, eh, però non, non necessitava che eh, si, si assumesse l'orizzonte, ci poteva essere la necessità di qualche... Eh, sburocratizzazione, anche forse di alleggerire, di alleggerire la macchina statale, però non necessitava che si assumesse tutto l'apparato di ehm, diffidenza diciamo di, eh, di verso l'intervento statale, la necessità del ritiro dello Stato da molti elementi. Eh, Compreso elementi della, della, del, del patto di cittadinanza. Faccio un esempio: le, le, le, i servizi sociali sono parte della cittadinanza. Se noi consideriamo le imprese che producono servizi sociali, che ovviamente dovranno produrlo in termini di efficienza, come parte, come come imprese come tutte le altre che devono creare valore e non hanno più un criterio di efficienza pubblica che è un criterio di pluri, di pluri obiettivi, insomma dico, ovviamente stiamo operando una, un arretramento. Poi eh, c'è stato un arretramento sul welfare, ma quello che se noi prendiamo proprio l'esempio che è stato portato, i 13 paesi i 13 governi socialisti che si trovano a un certo punto insieme e che ovviamente potrebbero imprimere una svolta all'Europa. Che cosa producono? Producono l'agenda di Lisbona. L'agenda di Lisbona è un decalogo di azioni sull'idea dell'economia dell'offerta. Sono affascinati diciamo, da quella che allora sembrava il modello vincente di di società liberale, aperta, che, che sono gli Stati Uniti e pensano che la rincorsa debba avvenire su quel terreno anche interpretando malissimo quello che avviene negli Stati Uniti e perché gli Stati Uniti sono un paese, un paese dinamico ma che cosa era dato lì? Che bisognava ormai, l'idea è che bisognava soltanto agire dell'offerta non c'era altro che l'offerta, ma offerta vuol dire due cose, vuol dire delle cose molto importanti come possono essere istruzioni, tecnologia, ma possono, eh, possono dire e hanno detto anche le, stato leggero, liberalizzazioni, concorrenza, ci si è convinti in qualche modo della virtù della concorrenza. Questo poi è è avvenuto poi a poco a poco tutto, tutto si tiene si tiene perché la diffidenza verso lo Stato però fa sì che eh, le parole d'ordine che si assumono autonomia e decentramento sono di fatto un ritiro dove hai bisogno di una governance non puoi avere 21 questo è il caso italiano 21 politiche industriali non puoi lasciare a se stesse le università, non puoi lasciare a se stesso la scuola, insomma, è un tutt'uno che si è mischiato con una serie di problemi oggettivi, perché poi noi avevamo anche una, un deficit eh, pubblico, un bilancio, una, un debito pubblico. Come, come stock considerevole, ovviamente eravamo molto soggetti allo scrutinio della, dei, dei, mercati, dei mercati internazionali. E sono avvenute varie cose, sono avvenute, che lo, la sinistra in un certo momento ha smesso di governare di governare nel senso proprio del termine. Socialdemocrazia aveva significato a suo tempo strutturare la società, aveva significato a suo tempo che la, mm, il mercato andava governato, che il, il capitalismo era instabile, che eh, produceva differenziazioni di potere che solo la politica poteva contrastare ecco a un certo punto l'idea di, di che, che è finita per essere dominante che non c'era altra alternativa che, per rendere dinamica la società che introdurre elementi, elementi di mercato che non c'erano alternative possibili e, e e alla fine c'è stata più una scorciatoia rispetto alla complessità della, della, della società che va governata per spezzoni, entrando nel merito, scomponendo e ricomponendo. E mentre quando un partito o i partiti della sinistra si trasformano in partiti d'opinione, cercano poi il consenso attraverso diciamo, una, eh, un appello ai cittadini fatto sulla base di quello che, che è il loro pensiero di, e la loro interpretazione della razionalità ma è un modo proprio per evitare per prendere quelle scorciatoie che eh, evitano l'elaborazione evitano il pensiero evitano di entrare nel merito di situazioni complesse e questo a poco a poco è diventato il mantra, è diventato il modo di essere della sinistra qui in Italia. Sono tavole inclinate a cui possiamo non dare la responsabilità a persone specifiche a situazioni specifiche ma sono tavole inclinate che a poco a poco finiscono poi per eh, portare in fondo oggi bisogna ripensare al socialismo di nuovo bisogna rivalutare questo termine bisogna ripensare a una cultura che eh, ehm, vede vede nello spazio pubblico, nelle soluzioni collettive, mutualistiche, adesso non si può entrare nel merito di quello che potrebbe essere, che ehm, vede nel controllo e nei poteri controbilancianti all'interno dell'economia, che... Eh, vede diciamo, nella politica industriale che è stata eh, citata come un elemento per rendere più dinamica la società e anche pensarla nelle sue sviluppi futuri, che sono sviluppi che eh, saranno sfavorevoli al lavoro e nessuno sta in qualche modo eh, eh, entrando diciamo, nel merito di quello che saranno necessari. Quello che sarà necessario per costruirla e per, per mantenerla equilibrata saranno il dominio delle piattaforme, che non è una cosa piccola, dove noi dobbiamo, dobbiamo introdurre anche lì dei principi socialisti, nel senso che le piattaforme devono essere aperte, possono essere remunerate, Possono essere anche proprietarie, ma remunerate solo per le produttività che aumentano e non per, non per altro. E, e abbiamo un problema di ricostruire delle identità collettive. Non è facile, perché la società si è sfrangiata, è diventata più atomizzata, però io voglio poi chiudo per non, non, non, voglio ricordare una cosa che innanzitutto eh, costruzione di identità collettive è un compito della politica è un compito della politica che le identità non si fotografano ma le identità si costruiscono quando la, eh, la pratica del socialismo, l'idea del socialismo, si, si mise in cammino all'inizio, a metà dell'Ottocento, ma mica esisteva il proletariato. Esisteva una società fatta di, di servi, fatta di. di che c'erano braccianti o contadini, la classe operaia, eppure. Eppure si è costruito un, un processo di identificazione delle figure l'una con l'altra, della capacità di ricondurre le proprie situazioni personali a un meccanismo della società eh, che oggi, oggi bisogna riconquistare come, come terreno. E poi la pratica stessa del socialismo ha creato delle identità ha creato motivazioni, eccetera. Quindi è un processo da ricostruire difficilissimo, eh, passa da, da, attraverso tanti, tanti elementi, dico, ma nella società italiana ha anche degli elementi del socialismo interno, ha elementi inconsci anche, pensiamo a tutti coloro che si spendono nella società per altri per la cosa pubblica per, il, per dotare di diritti chi non ce l'ha eccetera eccetera è tutto un mondo che inconsciamente esprime una idealità diversa che però è orfano della politica è orfano della politica perché l'insieme di queste esperienze che a volte sono anche fortemente conflittuali non vengono raccolte né amalgamate voi pensate che cosa sarebbe successo nelle lotte di fabbrica non so, gli anni 50-60 se fossero state tutte lotte di fabbrica non raccordate senza un partito che se, che se ne fosse Esistono esiste eh, pezzi di socialismo anche nello spendersi per la, per la cosa pubblica io a suo tempo ero deputato di Modena, dove per esempio le polisportive erano costruite con 150, una 150.000 ore di lavoro volontario ed era diventata una struttura che in un'altra sede sarebbe stata di lusso, dove lì invece le persone, le persone, un intero quartiere viveva fuori di casa. Ecco, tutte queste possibilità collettive vanno riprese di, amalgama, di amalgamazione, come si dice, di amalgama della, della società, forme mutualistiche, forme eh, cooperative, eh, gestione gestione di, di beni pubblici da parte di comitati cittadini. Ne possiamo inventare tante, ma tutte che danno un'idea di, di una società cooperativa. E, e, però questo non basta, perché è vero che c'è nella storia del socialismo eh, e, e come si chiama? Gen gnocchiviani, no? le due visioni. La, la coscienza va portata dall'alto o il socialismo deve nascere dal basso attraverso l'auto-organizzazione, attraverso la, la costruzione di. di mh, insomma, di istituzioni in cui la gente impara, impara, a fare da sé. Io penso che oggi ci sia necessità di tutte e due le cose, sia imparare a fare da sé, e quindi è anche bene che la politica sia soltanto abilitante, ma c'è anche la necessità di eh, simulare diciamo, un, un governo che, che funzioni, dando cioè l'orizzonte dentro il quale una, eh, diciamo militanti, e simpatizzanti, eccetera, eccetera, possano muoversi. Ed, eh, il governo che funziona è il governo che eh, affida eh, alla, alla cosa pubblica i... Eh, i rischi che non sono, che non sono eh, assicurabili altrimenti, cioè i diritti sociali che, rende, che accompagna i diritti sociali e i diritti civili e li rende anche più, più aperti, che eh, ristabilisce diciamo, una bilanciamento tra, nei rapporti di forza perché questa è stata sempre la vocazione del socialismo diciamo è stata una sfida interna del capitalismo è stato un elemento disfunzionale rispetto al capitalismo ecco riprendere questa, questa idea ricostruire le, le, una democrazia economica eh, dove democrazia economica vuol dire chiamare le imprese a una responsabilità sociale obbligarle a una responsabilità sociale eh, partecipazione eh, adesso si, insomma è inutile entrare nelle, nelle tecnicali di, que di queste cose eh, vuol dire ancora eh, prendere come punto di riferimento le nuove eh, generazioni, nel senso che alle nuove generazioni va lasciato un capitale su, superiore a quelle, va, va lasciato un, una capacità rafforzata di, di, di, di, di, di beni collettivi, che vuol dire investimenti, ma questi investimenti oggi ci dobbiamo porre problemi eh, serissimi di dove indirizzarli, con quali strumenti, cioè abbiamo il problema delle smart city, dobbiamo uscire dall'auto in qualche modo, dobbiamo, eh, dobbiamo diffondere la conoscenza, salvare l'ambiente, tutti elementi che presuppongono una nuova centralità dello Stato se siamo in grado di progettarlo anche queste diventano idee forza, capacità di muovere la gente, insomma però c'è bisogno di rimettere in campo un'idea di socialismo di società organizzata di società governata e questo è un compito importante che abbiamo grazie professor Biasco Beh, professor Biasco ha messo a fuoco un tema cruciale, quello del rapporto fra Stato e mercato, se si vuole, fra politica ed economia, fra governo ed economia. Lo ricordava Valdo Pocanzi. Paradossalmente il compromesso socialdemocratico nasce sulla base dell'intuizione di due pensatori liberali, Keynes, il quale scopre tra virgolette che il mercato da solo non è in grado di risolvere le sue contraddizioni per un insieme di ragioni e quindi vi è la necessità di una domanda aggiuntiva se no lo stesso capitale non può realizzare il suo plus valore e quindi il ciclo economico si blocca. E per altro aspetto Lord Beveridge che coglie il fatto che a livello di riproduzione sociale non si può non riequilibrare quelle posizioni di partenza che ove rimanessero immutate determinerebbero una sorta di involuzione negativa dell'intera società e quindi un acquirsi del conflitto, della disgregazione e così via. Ecco, eh, l'essere stati invece subalterni ad una visione per così dire salvifica del mercato, il mercato di per sé avrebbe dovuto essere in grado di risolvere tutto, i problemi credo che sia una delle ragioni, come giustamente diceva il professor Biasco, della crisi dei partiti socialisti, laburisti, socialdemocratici. In una parola una forma di subalternità culturale, che è una forma di subalternità anche a che cosa? Ad una modificazione antropologica dei soggetti della modernità, nel senso che in parallelo con questi processi è andato avanti anche una sorta di lotta di classe sul terreno culturale che ha messo in discussione quella che era la scala valoriale della sinistra e quindi ha sostituito, ha contrapposto e sostituito ai valori sui quali si era costruito il consenso della sinistra, la cooperazione, eh, la collaborazione, l'esigenza della ha contrapposto invece una diversa scala valoriale, cioè ognuno deve essere artefice della sua fortuna ognuno deve avere la possibilità di giocare la sua carta magari poi uno su mille ce la fa però intanto gli altri 999 si illudono, sia pure per lo spazio di un mattino, di poter essere in campo e di poter competere ecco, Mario, le ragioni di questa subalternità una modifica anche antropologica tu dove le ravvedi? Sì, grazie eh, grazie a Gianvito Mastro Leo, alla, alla Fondazione per l'iniziativa di commemorare, di celebrare eh, i fratelli Rosselli e di organizzare questa, questa, questa tavola rotonda, questo momento di riflessione. Io vo vorrei partire dall'introduzione dall di, di Valdo Spini sull'attualità sull del socialismo liberale. Attualità del socialismo liberale che tu ricorderai Giambito, noi fin dal 1995 quando rieditammo il nuovo risorgimento di, eh, di Fiore appunto, di, di, di, Tommaso, di Tommaso Fiore e, e, e Vittore Fiore e con noi sottolineiamo con, con grande forza e con grande vigore in tempi diciamo, non sospetti in cui ancora eh, questa eh, accentuazione, questo richiamo poteva suonare, eh, poteva suonare non gradito alle orecchie di molti, mh, di molti della, sinistra, della sinistra del tempo. E mh, nel rieditare Socialismo Liberale insieme con De Luna e eh, insieme con Antonio Leuzzi io diedi un titolo alla, al, al mio saggio che era questo la tradizione nascosta della sinistra italiana riprendendo tra la tradizione nascosta riprendendo una, una celebre espressione di Anna Arendt a proposito dell'ebraismo della tradizione nascosta dell'ebraismo che era un ebraismo che non faceva tutt'uno con uh, l'ebraismo convenzionale quello appunto che porterà poi alla, a, alla fondazione dello Stato di Israele ma era quello dei paria, era quello dei, dei grandi esiliati e in quel saggio, scusatemi questa, questa sorta di richiamo ma è puramente strumentale a quello che sto per dire in quel saggio mettevo in evidenza un filo di continuità profondo che legava appunto Gobetti, eh, eh, Gobetti, Carlo Rosselli soprattutto del, eh, socialismo, del socialismo liberale, Calogero della, eh, de, dei due manifesti del liberal socialismo e poi Tommaso Fiore con la sua riflessione sulla, sul mezzogiorno e sulla, eh, eh, diciamo così, sul socialismo sul socialismo democratico. Ora, eh, questa eredità è stata un'eredità senza testamento, diciamo, nel senso che non è stata raccolta da nessuno, no, non, ha, non ha avuto un testamento e non è stata raccolta da nessuno nella sinistra italiana. Eppure, come ricordava a giusta ragione Valdo Spini, avrebbe potuto figliare, avrebbe potuto figliare, diciamo così, in, simbiosi con, eh, in simbiosi con la tradizione gramsciana, in simbiosi con la tradizione liberale, risorgimentale italiana, avrebbe potuto figliare un'idea, un soprattutto via partito d'azione, attraverso il medium del partito d'azione, avrebbe potuto figliare una cultura politica, eh, è una religione civile che è mancata in Italia, intendendo per religione civile un, una, eh, un insieme di idee condivise sullo Stato, sulla società, sul governo, sulla, eh, sulla, go sulla governamentalità in, in generale. Ora, pur eh, ritenendo che a quella tradizione, come a quella gramsciana, che io ritengo, Valdo, ancora tanto eh, fertile dal punto di vista degli spunti euristici di analisi per la globalizzazione, per eh, quanto riguarda l'Occidente, il rapporto nazionale-internazionale, in ecco, eh, su un terreno appunto dell'egemonia della società civile società politica e società civile ecco pur in questa, in questa prospettiva che una sinistra italiana che purtroppo non c'è perché la sinistra italiana è esplosa da tempo no? e, e, e noi viviamo in questa in questa, sorta, in questa sorta di vuoto assoluto, di vuoto pneumatico dal punto di vista, dal punto di vista politico è diciamo di cultura politica, e io credo però che quella tradizione vada ripresa e vada eh, riformulata, ridefinita alla luce di quelle che sono le grandi sfide del ventunesimo secolo. E le grandi sfide del ventunesimo secolo, a mio avviso, tra le grandi sfide in primo luogo c'è questa presa d'atto e di cui dobbiamo convincerci sul piano teorico, metodologico, culturale, politico, la presa d'atto che abbiamo assistito almeno dalla metà degli anni 70, dalla, dagli anni 70 del Novecento ad oggi, ad un passaggio epocale del capitalismo, del modo di produzione capitalistico. Siamo passati da un capitalismo democratico, da un capitalismo Fondato sul compromesso socialdemocratico keynesiano del welfare state, siamo passati ad un capitalismo speculativo e finanziario. Per cui questo passaggio di paradigma, di paradigma è centrale e fondamentale per ricostruire oggi la sinistra. E dentro la ricostruzione della sinistra ereditare, mutuare quella, quelle tradizioni, perché la sinistra è plurale, io ho sempre avuto un'idea plurale della sinistra, mai monistica, mai chiusa in sarcofaghi, incomunicanti, ma eh, diciamo così in tradizioni interagenti, anche conflittuali ma sempre interagenti. E la prima... e questo che cosa vuol dire? Se, se noi andiamo per un momento a fondo di questo passaggio, circa questo passaggio di paradigma o di fase o di epoca, come lo vogliamo chiamare, e, e questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'immagine del mondo è cambiata. c'è cioè, un libro molto bello di Beck che è uscito da poi l'ultimo libro prima che lui morisse, che si chiama La metamorfosi del mondo. Allora, in questo libro Beck, Ulrich Beck dice, grande socialdemocratico, grande eh, diciamo, allievo di Habermas, grande interlocutore della socialdemocrazia tedesca, dice è cambiato il mondo. E che vuol dire è cambiato il mondo? Abbiamo di fronte a una sorta di rivoluzione copernicana, cioè gli stati non sono più il centro dell'ordine politico internazionale. Anche se questo non significa che gli stati sono scomparsi, ma la rivoluzione copernicana significa che c'è un ordine globale ormai, cosmopolitico, e pur rimanendo in piedi gli stati, gli stati sono incardinati dentro questo ordine globale questo ordine internazionale a dominanza capitalistica e, e del capitalismo finanziario e speculativo di cui abbiamo detto abbiamo detto prima e allora il, ho letto questo bellissimo documento la riproposizione del socialismo oggi che è ricco di spunti da tante indicazioni, però come dire, questa centralità di una, della rivoluzione copernicana, cioè il fatto che non possiamo più noi muoverci dentro un, un nazionalismo metodologico, altro che sovranismo, cioè il nazionalismo metodologico vuol dire che assumiamo lo Stato come la sfera in cui noi facciamo politica soltanto, ma anche se assumiamo lo Stato nazionale, lo Stato nazionale lo dobbiamo assumere però in un'ottica internazionale, in un'ottica europea, in un'ottica sovra, un sovranazionale. Perciò, perciò, come dire, le, le, due le due grandi questioni che io qui mi limito a porre come le sfide di una sinistra da ricostruire e di un socialismo rinnovato sono da una parte la questione ecologica il fatto cioè che ormai siamo entrati in un'era che chiamano antropocene, antropocene cioè è in gioco la sopravvivenza dell'umanità è in gioco la sopravvivenza del genere umano quindi eh, non stiamo e eh, eh, col genere umano eh, tutti gli organismi viventi tutta la vita, tutta la vita sulla terra quindi questa è la, è la prima questione è la prima questione la seconda questione che volevo, che volevo richiamare è, è come noi facciamo fronte alla, a questo mutamento di paradigma che è il capitalismo finanziario e, e qui eh, naturalmente mh, mi rifaccio a Polani, a Karl Polani della grande trasformazione, quando Polani diceva il capitalismo ha è mosso da questo, uh, da questo impulso verso una riproduzione illimitata della sua logica cioè tende sempre di più ad appropriarsi delle, dei mondi della vita delle sfere, delle sfere della vita a introdurre la logica della merce la logica della finanza dentro tutti i settori della, della società per cui è inevitabile che sorgano dei, dei contromovimenti, delle resistenze e oggi il socialismo deve cominciare, un socialismo rinnovato, deve cominciare a censire queste resistenze, laddove, che vuol dire censire il disagio sociale, le sofferenze, che vuol dire censire l'espulsione dai processi lavorativi, e tutta una serie di contraddizioni, chiamiamole così, di contraddizioni, che sono e vanno diventando sempre più esplosive perché fanno massa attorno a quello che noi chiamiamo populismo. Populismo oggi è il significante vuoto e la parola che riassume tutte queste esplosioni, queste criticità rispetto a cui nella sinistra, nella destra storica storicamente consolidate riescono a dare una, eh, una risposta, intendo per destra il, le oligarchie dominanti e per sinistra quello che si spaccia per sinistra perché in, in Europa il tramonto dei partiti socialisti credo sia inarrestabile, in Italia il mutamento genetico del vecchio PC in un partito di destra democratica, di destra liberale, e ormai credo eh, soltanto Renzi lo nega, soltanto Renzi può negare che ci sia questa, questa metamorfosi negativa. Quindi eh, il populismo non è altro che eh, il bacino dentro cui, dentro cui la frammentazione, l'impoverimento la proletarizzazione la precarizzazione tutti questi processi che il capitalismo finanziario sta producendo a livello europeo e a livello mondiale e, e ci, mette, ci mette sotto gli occhi per cui no, io, io finisco, finisco dicendo gli elementi di socialismo gli elementi di socialismo alcuni li richiamava molto bene Biasco e mi riconosco quando parlava di una perché eh, consuona quello che lui diceva con un testo molto bello per me di Onnet che si intitola, Socialismo. si intitola Socialismo. Onnet dice «Dobbiamo ricostruire una comunità solidale, dobbiamo partire da una comunità solidale, poi ci mettiamo dentro tutto quello che vogliamo, ma solidale l'uno per l'altro» solidale e un ruolo dell'azione pubblica dello Stato in settori strategici che sono i beni comuni come l'istruzione, i trasporti, la, la sanità, il lavoro e così via, cioè comparti, comparti di forze produttive che non sono speculative, che producono ricchezza materiale e che pro producono valore, ricchezza, perché qui nessuno è a priori contro il mercato, ma dobbiamo ibridare la logica del mercato con l'azione la, pubblica in, in, in settori strategici con il terzo settore, l'economia cooperativa e solidale. Soltanto se siamo ci mettiamo al lavoro in, su, in questo cantiere e apriamo questo cantiere possiamo riaprire la pagina del socialismo in Italia altrimenti rimarrà soltanto retorica e rimarrà soltanto buona storiografia che noi dobbiamo continuare a fare per celebrare i fratelli Rosselli, ma anche Calogero, ma anche tutti i Lombardi, Togliatti, Gramsci, eccetera, eccetera, grazie. Grazie Mario. Beh, credo che l'intervento di Mario non abbia bisogno di commenti, perché ha messo a fuoco, credo, quello che è un po' il tema centrale, il fatto cioè che la lotta di classe dall'alto che si è sviluppato nel corso di questi 30 anni ha rimercificato una serie di beni, la salute, l'istruzione, eh, che erano invece diventati diritti e quindi la necessità di invertire questa tendenza. Ecco, detto questo, a noi, non so a voi, a me almeno, rimane sempre un dubbio, cioè che in qualche modo questa lettura dei processi possa essere la lettura che viene fatta da un punto di vista che tutto sommato è marginale rispetto alla divisione internazionale del lavoro e che tende ad esserlo sempre di più. S sarebbe interessante vedere come queste contraddizioni vengono lette, interpretate, affrontate dai punti più alti. E il punto più alto, diciamo, dello sviluppo capitalistico in Europa, senza dubbio, è la Germania. Ecco, io chiederei a Michael Brown di mettere a fuoco questo, comparando anche un po' l'esperienza tedesca rispetto alle tematiche e alle contraddizioni che sono emerse nel corso di questa stessa tavola rotonda. Dire che intanto l'Italia sarebbe comunque un caso a sé, che qui dal eh, '93 non esiste più un partito socialista degno di questo nome. Eh, qua è imploso molto prima e eh, le forze nate dopo le sue altre eh, verse... Questo discutiamolo un'altra volta a parte che abbiamo qui una discussione che ci prenderà altre due ore. No, comunque già nel 90-91 Chetto non a caso diceva che erano eh, diciamo, un po' andati a sbattere sia il comunismo reale che la socialdemocrazia e raccomandava come letture più che altro Popper ed Darndorf come grandi pensatori, per dirvi eh, agli albori del PDS, eccetera, non c'era nessun riferimento forte alla socialdemocrazia? Sicuramente no. Ugualmente i termini in cui avete discusso eh, queste questioni sono i termini in cui discutiamo un po' in tutta Europa, cioè il ruolo della globalizzazione della reazione della socialdemocrazia a questo tipo di globalizzazione si discute in questi termini pure in Germania io vorrei mettere magari riallacciandomi a Fratelli Rosselli, il focus un po' su un altro punto perché qui posso solo dire di essere d'accordo sul 95% di quanto avete detto voi due prima Vorrei mettere in focus un po' su un altro punto. Abbiamo detto infatti, eh, fratelli Rosselli, liberal socialismo, possiamo dire sì, un'idea molto socialdemocratica, cioè coniugare insieme le idee liberali e le, eh, nella società e l'idea socialista nell'economia, per metterla molto grossolanamente, um, se andiamo a vedere più da vicino, era questo anche il compromesso socialdemocratico come diciamo, bacino sociale, se prendo la SPD. La SPD univa infatti il movimento operaio, i sindacati, in grandissima parte chi era sindacalizzato, votava SPD, eh, i funzionari del sindacato militavano nella SPD, anche se era un sindacato, ed è un sindacato unitario, eh, ma c'era accanto a loro questa middle class, questo ceto medio liberal, infatti di idee molto liberali, anche in questioni di riforma della società, Brand vince nel 69 con lo slogan «Osare più democrazia», ed era tutta una riforma non solo di diritti sociali, non solo più codecisione nelle fabbriche, eh, espansione dello stato sociale, ma era anche un'offensiva dei diritti civili portata avanti e si esprimeva anche nel corpo del partito che era esso stesso rappresentazione di questo compromesso sociale economico se vogliamo, dove è finito questo compromesso oggi? Se guardate oggi i partiti socialdemocratici e socialisti, l'operaio l'ho andata a cercare. Nel gruppo parlamentare della SPD non ce n'è più neanche uno che viene dal mondo del lavoro nel senso non lavoro impiegatizio o insegnanti di scuola o avvocati, ma fabbrica. Non ci stanno più i sindacalisti che erano sindacalisti che avevano iniziato loro stessi in fabbrica. Oggi qual è il tipico funzionario socialdemocratico poi candidato al Parlamento? È uno che ha fatto l'università, che ha studiato o legge, una materia umanistica, scienze politiche, sociologia dall'università va direttamente in politica, diventa assistente parlamentare di un deputato SPD. Se è bravo cinque anni dopo, otto anni dopo si candida lui stesso. È una carriera tutta lineare che non contempla più quell'altro mondo. E possiamo dire, si rispecchia anche nelle istanze che i partiti portano avanti. Lì abbiamo... E Lì ha aiutato molto questa fase di ubriacatura dei mercati, della globalizzazione, eccetera. Che era un'ubriacatura, il resto in buona fede per moltissimi di loro. Persino Anthony Blair, sono convinto che lui credeva in questi effetti trickle down. Se il capitale prospera vorrai vedere che anche le classi lavoratrici ne beneficiano se lo governiamo bene, non era un traditore nel senso che non ci credeva, erano ottimisti della globalizzazione in quegli anni 90, erano convinti che la globalizzazione davvero offrisse benefici a tutti, non l'ha fatto, però socioculturalmente i nostri ripartiti si sono trasformati in questa fase e si sono trasformati nel modo di guardare anche il lavoro, cioè, chi oggi fa l'operatore ecologico, cioè lo spazzino, viene guardato anche dai nostri ripartiti come uno sfigato, non più uno che si guadagna la sua vita con le sue mani, che ha tutta la dignità di uno che alza la mattina, si alza la mattina suda forte il suo stipendio e torna stanco la sera no, è uno sfigato non è più il nostro punto di riferimento culturale lì abbiamo tutta la scissione cioè sono i partiti che hanno fatto la scissione dalla classe lavoratrice dalla classe operaia nel senso dei lavori più umili, più duri eccetera, contemplano magari il lavoratore altamente qualificato solo che quel operaio spesso non contempla più la SPD perché si sente ormai a un livello di tecnico con uno stipendio decisamente sopra la media e a altre istanze che non l'espansione dello stato sociale e quindi abbiamo un partito, dei partiti che hanno sempre più messo al centro dell'attenzione quelle istanze di ceti medi liberal hanno portato avanti giustamente, non fraintendetemi, i matrimoni gay, per esempio. Hanno portato avanti le questioni multietniche, eccetera, solo che buona parte di quelli che prima erano il bacino dei partiti socialisti e socialdemocratici. Su questa. Linea di demarcazione si posizionano in maniera diversa abbiamo oggi due linee di demarcazione abbiamo quello che chiamano in scienza politica cleavage cioè le linee di, di confronto scontro nel, nel eh, agone politico abbiamo sempre quella socio-economica detto rozzamente capitale e lavoro ma abbiamo sempre di più anche quest'altro che non è identica, anzi fa così, ed è quella infatti fra cosmopoliti e comunitaristi, come dicono oggi in scienza politica, fra chi dice sì la globalizzazione è un'enorme occasione per tutti noi, e ne fanno parte i giovani qualificati che hanno fatto l'Erasmus, che viaggiano per l'Europa, che parlano tre lingue, eh, si trovano benissimo in questa Europa, poi abbiamo però delle classi impaurite che dicono no, io voglio la mia piccola comunità possibilmente omogenea, quindi l'immigrato non lo so se mi garba, io voglio le tradizioni quindi si matrimoni gay ma si devono fare e un tempo infatti i partiti socialdemocratici riuscivano a parlare anche a quelle persone, non a seguirli in tutto, non è a dargli retta necessariamente, però a parlargli, questo sì. Oggi non più. E questo ci spiega perché in Austria reale elezioni presidenziali l'86% degli operai hanno votato il candidato della destra, dei freiheitlichen, il populista, l'86% ci spiega la Francia dove il Front National si marcia nel, sul 20% fra l'elettorato generale, marcia sul 35-40%, è il primo partito operaio. Ci spiega al di là delle questioni in modo che sta a destra e a sinistra per quale motivo il PD oggi a Roma vince nel primo e nel secondo municipio, cioè le zone ricche della città e perde a Tor Monaca, dove un tempo la sinistra vinceva. Oggi primo partito 5 Stelle, secondo partito la Meloni, Fratelli d'Italia e per farla adesso breve che siamo già in un orario avanzato, per me infatti tutti i nostri ragionamenti futuri devono concentrarsi anche su quello come si può ridefinire questo compromesso liberal-socialista in termini che tenga insieme le questioni sociali e le questioni dei diritti e come si possa trovare un linguaggio nuovo che permetta anche di parlare a chi oggi non ci ascolta più grazie bene Grazie a Michael Brown. Naturalmente una tavola rotonda non richiede conclusioni perché per la complessità e diciamo, la ricchezza dei temi che sono stati posti sul tappeto sarebbe velleitario immaginare di poter anche soltanto indicare una conclusione. Però credo che comunque un confronto serve perché serve intanto a chiarire i problemi e come diceva un noto epistemologo, un problema comincia a risolversi quando si dà non la risposta ma la domanda giusta. Ecco, io credo che un lavoro di questo tipo possa servire in questa direzione e di questo va dato atto all'Istituto di Bagno e per esso va ringraziato il suo presidente Giovanni Mastrolivo. La nostra tavola rotonda si ferma qui, invito i presenti però a trattenersi perché sarà seguita da un ulteriore dibattito sulla grande guerra tra letteratura, informazione, propaganda e satira moderata da Thierry Vissol, che vedrà la partecipazione di intellettuali raffinati che ben conosciamo e che certamente sapranno attrarre la nostra attenzione. Grazie a tutti. Grazie a voi.